allora io mi domando come fate in una situazione del genere a sostenere che voi siete un gruppo politico di sinistra ma quale sinistra dove sta la sinistra qui dove la vedete la sinistra dove la vedete se togliete i soldi ai più deboli per darli agli, agli eventi della giunta dove la vedete è da queste piccole cose che si vede si vede come, come, come siete fatti quello che volete fare e come, come volete comportarvi con la città oggi vi state comportando nel modo più più becero possibile